Buongiorno Andrea, oggi sei andato in realtà a ritirare qualche giorno fa un pacco eh, di una scarpa che dovrebbe essere del marchio Adidas, te la lancio e come al solito mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e poi dopo mi racconti un po' le prime impressioni. Tra l'altro ce ne sono due, quindi dopo apriremo anche quest'altra, vabbè, per oggi è così. Vai, sei pronto? Vai. Allora, ciao a tutti, eh, io so già quali sono, però in effetti passate così potrebbe essere una o l'altra anche se sono abbastanza facili da, da indovinare, perché una è davvero particolarissima I colori sono belli, eh, si vede Ma quanto pesano? Eh, sai che questa qua secondo me è pesante contro tutti i trend degli altri, secondo me, l'hanno appesantita. Ho già capito che la Distar, questa qua, la, praticamente il nuovo modello in casa adidas. Secondo me ci stava perché non avevano scarpe da lento così rigenerante, però pesa secondo me più di 300 grammi questa qua. Poi dopo metteremo come al solito le scritte, secondo me sono anche sui 330. 320? No, non lo so. No, pesucchiano, pesucchiano sicuramente, non, non, non sono leggerissime come le oca, a parte che eh, suola stra illegale per far le gare, perché credo che sia sopra l'intersuola, è sopra i 50 mm, e hanno una mescola nuova. Ma provatele un secondo per vedere se secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più. Ah sì, perché poi sono andato a ritirarle ma non l'ho mica provata, ho prese direttamente così. No, ma ti avrei eh, ucciso se le avessi provate, perché sennò no, poi la sorpresa non, non c'è. Io ho fatto il lungo, sono abbastanza scasciato. Eh, no, ti sei allenato molto. Io in effetti sono andato ad Anversa, questa settimana è stata una settimana molto stressante. Wow, uno, uno scarponcino. Adesso mi devo alzare a mettere. Cioè, Tirami l'altra scarpa. Se te la tiro in testa ti faccio male però. Eh. Vabbè, ma tanto siamo qua, no? Allora facciamo così Andrea, secondo te quindi stesso numero? Sì sì sì, assolutamente, ho il mio giusto spazio davanti, uh, sembra davvero uno, quasi uno scarponcino perché uh, è abbastanza, è molto ampia nell'avampiede, morbida e boh, no, assolutamente stesso numero, mi sembra molto molto spazioso. Allora facciamo la seguente cosa, uh, ti provi anche l'altra, ok hai fatto il lungo ma tanto cioè... Abbiamo corricchiato. Poi dopo mi dici che cosa ne pensi e ti faccio due o tre domande. Va bene? Dai, dai, ok, arrivo. Ciao! Andrea, mi sembra che questa scarpa sia davvero particolare, secondo me, ci sono delle caratteristiche uniche. Vorrei capire con te: in effetti, se eh, pensi che possa essere adatta al podista amatore evoluto. La prima domanda che ti pongo è. Visto che pesa adesso, eh, poi l'abbiamo scritto circa 320 grammi, cosa dici? Riusciresti a utilizzarla anche correndoci velocemente? Ma eh, non lo so, quello lo, lo vedremo. Eh, Questo forse dopo, dopo un po' di utilizzi lo, lo potremo capire bene. Eh, <ride> Cioè, posso dirti che il discorso che facciamo le altre volte con altre scarpe nascono per fare i lenti rigeneranti di recupero. Quindi credo che sia, forse non sia una sua uh, peculiarità questa. E invece a livello di uh, intersuola, come l'hai vista? E secondo te è più morbida o più reattiva? Hanno inserito una, una doppia mescola. Una nell'avampiede, che è questa qua bianca, che è molto più morbida molto più morbida rispetto a quella dietro che è molto più dura soprattutto all'esterno, credo che all'interno non ci sia ancora schiuma morbida ti dico che mi ricorda molto le bondi se, se dovessi fare un paragone lo so che a te non piace però come idea è soprattutto nella parte posteriore una bondi nella parte anteriore più verso una Clifton se dovessimo dire il che mi, mi piace perché a parte che guarda qua quanta quanta schiuma davvero questa qua Credo che potrà entrare nelle tre scarpe con Invincible e Clifton come scarpa evita infortuni o salva infortuni come le chiamo voi io. Invece a livello di Tomaia ti ha dato una buona sensazione e secondo te potrà essere utilizzata per quest'estate quando farà sicuramente molto caldo. Credo che il problema in estate potrebbe non essere la tomaia ma tutta la, la, schiuma, la, la schiuma la gomma che potrebbe dare un po' più di caldo, però questo lo vedremo più avanti. Eh, la tomaia mi ha dato delle buone impressioni come, come scarpa da lento, nel senso che è accomodante col piede, diciamo che lo, lo, lo ospita bene. Non, è, è larga, spaziosa, non è come di solito ci cioè, ha abituato adidas con una scarpa molto stretta e filante. Quindi risulta essere spaziosa e comoda. A livello di battistrada invece come, come l'hai visto, chiaro, non, eh, la potevi usare oggi ma non, abbiamo deciso di non, eh, di non usarla per il lungo nella pista bianca, come secondo te si comporterà. La suola è solita continentale, guarda è abbastanza intagliata, credo che quindi sarà la solita, solita tenuta di Adidas che ci ha abituato negli ultimi anni. Invece la linguetta è molto paffuta, come l'hai vista, e secondo te darà problemi o faciliterà chi ha un collo del piede piuttosto alto no no credo come già detto prima la tomaia in sé è tutta uh, fatta per, uh, per andare verso la comodità e non il racing quindi anche a me piace secondo me premiano su delle scarpe da lento tutte queste accortezze per fare una scarpa uh, morbida invece a livello di stabilità la utilizzeresti in tutte le condizioni oppure solamente la consigli a podisti uh, neutri, ma eh, guarda a vederla così, poi bisogna, bisogna vedere magari nelle corse dove siamo un po' più stanchi. Ma a vedere quanto è carrozzata, secondo me, anche per una, un pronatore potrebbe andare bene. Quindi, pesi massimi um, e pronatori, secondo me, potrebbe essere una buona scarpa soprattutto per chi dà problemi l'inserto antiprolazione. Invece Andrea, una delle cose che eh, avevamo notato nel, negli anni scorsi era il fatto che il catalogo di Adidas fosse molto simile, ma negli ultimi due anni invece hanno differenziato in maniera significativa. Tra l'altro ho in mano le eh, Boston 10, lascia stare il nome, però te le tiro e magari no, no. ci fai un piccolo confronto. Aspetta, oh, aspetta, aspetta, aspetta non mi ammazzi eh, no stavo guardando una roba nell'intersuola che vabbè dopo andiamo a Ma mm. in quale che c'hai su oggi? Mm. No, no io ho usato le Adios ah ecco io. infatti non mi sembra che fossi con le Adios ma dopo mi esci con queste secondo te Andrea rispetto alle Boston 10 che pesano 300 grammi questo ne siamo sicuri queste Adistar come si posizionano? eh bella domanda questa qua la, la utilizzerei per amatori che fanno il lento sotto i 4,30 invece l'altra la, la utilizzerei per i lenti rigeneranti o per i lenti eh, per persone che pesano abbastanza quindi eh, atleti un pochino più pesanti e un pochino più lenti è l'amatore eh, che abbiamo in mente tutti e quindi la utilizzeresti per questa tipologia di podista come scarpa all around? Credo che come scarpa all around la utilizzerei solamente se corro sopra i 5 al chilometro e se faccio distanze lunghe, quindi immagino fare una maratona sopra i 5 al chilometro potrei pensarla. Eh, se no, no, non è una scarpa all-around, anzi è una scarpa per i lenti, i lenti rigeneranti. Invece ci stavi dicendo a livello di intersuola, l'avevi già detto all'inizio, ma avevi notato qualcosa di particolare. Sì, ho tolto la linguetta che si toglie facilissimamente e ci sono i due punti, quello del tallone e quello dell'avampiede, che si, hanno uno, si sente la gomma che è più, più morbida ancora ed è proprio in questa posizione qua c'è un pezzettino di, di gomma diversa e qua nel tallone ci sono anche due buchi poi vabbè farai la foto te e se, se lì si sente proprio la differenza di, di gomma in quei punti lì è più morbida credo per, per ammortizzare meglio e negli altri punti invece più dura per, per proteggere di più tra l'altro la macro lente non mi è ancora arrivata quindi non, non riesco ancora a fare delle dei primi piano interessanti. Le farai sfocate, le farai. Ti faccio l'ultima domanda prima di concludere questa eh, prima impressione: a livello di eh, utilizzo per non eh, podisti, ma per camminatori, la suggerisci oppure no? Ma sai che stavo pensando, la prima cosa che ho pensato è che sarebbe a fine vita la scarpa top per andare a farsi le camminate in montagna. Comunque hanno mm. un bel grip. Eh, oppure le camminate eh, nelle città d'arte, quando vai in giro devi camminare tutta la giornata. Secondo me sì, potrebbero essere un'ottima scelta. Noi parliamo sempre di durata, 800 km, 600 km, ma per camminare le puoi usare all'infinito, no? Giusto? Sì, fondamentalmente sì, quando incominci a rompersi la tomaia o, o la suola che è davvero appiattita, allora sì, magari dopo le vai a cambiare. Ok, va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!